se è così chiaro, lampante, evidente, biblicamente fondato sull'aramaico, su, sull che la Ruach è l'ipostasi materna nelle relazioni ad intra, perché la Chiesa, se è così chiara la cosa, perché la Chiesa nella storia non solo non l'ha eh, voluta recepire, ma in alcuni frangenti che già da oggi cominceremo a vedere l'ha addirittura condannata allora rispondo subito ehm, e poi cerco di portare ovviamente le prove del mio asserto eh, la chiesa ha preso delle posizioni contro questo aspetto eh, più volte in maniera diretta in maniera indiretta non perché non sia vera questa questa evidenza biblica ma perché su quella pista ehm, si erano inoltrati anzi era uno dei canoni fondanti della teologia della teosofia di tutta l'agnosi quindi la problematica non era tanto nello Spirito Santo, ma quanto, come è successo fino praticamente alla fine del primo millennio, sulle problematiche cristologiche. Se gli gnostici non credono che Gesù sia eh, persona divina, la seconda persona della Trinità, che si è fatta carne, assunta la materia... Eh, la elevata, l'ha sanata, l'ha santificata, l'ha glorificata, l'ha intronizzata perché considerano la materia qualcosa di orribile eh, o qualcosa che addirittura provenga dalle mani di un perfido demiurgo: che è il dio dell'Antico Testamento è qualcosa di estremamente negativo. Eh, e che eh, nelle esigizie ci sono sempre questi aspetti maschili e femminile che negli eoni stessi manifestano. La, la virilità di Dio e la femminilità di Dio vedete tutte queste argomentazioni che vanno a colpire direttamente la cristologia sono state giustamente, giustamente per volontà proprio dello Spirito Santo sono state cestinate, sono state cestinate. e adesso mh, vorrei leggervi qualcosa e, e commentarli insieme con voi proprio per cercare di, di, di motivare questa scelta della Chiesa che però non va a inficiare ciò che davvero lo Spirito Santo ad intra, ovviamente, fa. Allora, eh, proviamo a vedere. Le indicazioni del Vangelo secondo gli ebrei, testo giudeo-cristiano con una fortissima connotazione teosofica, sembrano puntare verso... Eh, questa frase, enfatizzarla. Noi abbiamo la traduzione latina. Fili miei, in omnibus profetis expectactam te, tu es enim requiens mea, tu es filius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum. Ecco, questa frase secondo gli esperti indica lo spirito, questa è una frase che ovviamente dice lo spirito chiama il Cristo figlio mio eh, tutti i profeti ti hanno annunciato eccetera eccetera tu sei il mio primogenito tu regni il sempiterno eccetera ecco eh, indicherebbe soltanto una filiazione adottiva di un uomo tesi adozionista, unto in maniera singolare a beneficio dei fratelli. In quanto madre, impersonale, non personale, impersonale, come dimostra la designazione seno del padre, in latino, lo Spirito Santo chiama Gesù figlio mio, come se la sua effusione gli desse una, primi, una primogenitura eccellente al di sopra di tutti coloro che sono stati unti nell'Antico Testamento. La presistenza di Cristo non è collegata al Logos personale, bensì al Pneuma divino, quindi allo Spirito Santo divino, che deve portare alla pienezza dell'unzione su Gesù a beneficio dei suoi fratelli. Ora, voi capite che il Vangelo degli Ebrei, il Vangelo dei Nazareni, il Vangelo degli Abioniti, gli Oracoli Sibillini, il Kerigmata Petrou e, e la Predicatio Paoli, che vanno su questa linea, indicano e manifestano, Um, teosofie ofite, degli ofiti, dei pitagorici, manifestano um, tendenze radicate nel monarchianismo, monarchianismo, ovviamente non c'è consostanzialità, perché il monarchianismo indica Dio come padre e basta, tutte le altre sono delle, delle emanazioni, emanazioni del divino, pneuma, il logos, la filiazione adottiva, dell'uomo, dell'uomo, sentite bene, dell'uomo Gesù Cristo. Tante volte anche oggi si parla dell'uomo Gesù Cristo. E non poteva essere accolta dalla grande chiesa, non poteva. E quindi nel pacchetto anche l'aspetto biblico peculiare della maternità ad intra della ruach al femminile ovviamente va nel dimenticatoio. Addirittura dopo la controversia iconoclasta c'è stato proprio un divieto totale dopo il secondo concilio di Nicea nel 787 di raffigurare lo spirito santo con sembianze umane o addirittura femminili proprio per questo motivo. Gli gnostici si trovano per quanto riguarda la cristologia e quindi la pneumatologia ricavata dalla cristologia come vi ho detto all'inizio della puntata a metà strada tra Marcione che rifiuta completamente l'Antico Testamento, e gli ebioniti che invece, essendo giudeo-cristiani, puntano tutto sulla legge sull'Antico Testamento. Nella loro concezione l'Antico Testamento è psichico, quindi inferiore a ciò che è pneumatico, allo spirito puro, è superiore alla materia. Perché? Perché gli gnostici pensano che tutto sia tripartito, un po' come la filosofia platonica che divideva gli uomini No? i pneumatici, i psichici e, e quelli della ila, cioè della materia, no? ebbene loro fanno la stessa cosa, Il mondo superiore c'è la vita del pneuma, poi ci sono gli psichici, quindi quelli che seguono sostanzialmente le, le, le, le emozioni, la riproduzione, la collera, lira, eccetera, cioè, poi ci sono i, i materialoni, no? gli ilici che sono proprio quelli che sono assolutamente fuori da ogni grazia di Dio, Pensano solo a mangiare, bere ubriacarsi, a vivere di cose materiali e non pensano né alla psiche, né cioè all'anima, né al pneuma. Questa tripartizione tipicamente platonica. E quindi, dicevamo che nella loro concezione l'Antico Testamento, è psichico, quindi inferiore al nuovo che è pneumatico, ma superiore alla materia. Governato direttamente dal tetagramma dal Messia suo figlio e dal pneuma animale, animale in senso dell'anima, eh? abbiamo detto. Ma contrariamente a Marcione, che condanna tutto l'Antico Testamento, non condannano l'economia psichica, bensì la subordinano a quella spirituale del Nuovo Testamento, accettano le esegesi allegoriche, ecco, questo è importante. Perché è una preziosa indicazione? Perché l'esegesi allegorica su testi non allegorici, ricordiamo sempre, quindi si parla di allegoresi come sistema interpretativo, eh, ci indica Alexandria, gli ellenisti di Alexandria, e quindi ci tolgono dal, dal Medio Oriente, dall'Asia dall Minore. No, no, no, si parla di Alexandria, perché queste dottrine eh, offite, Pitagoriche, neoplatoniche, neoplatoniche, origeniste, originiste, sono solo alessandrine. Tutte le grandi biblioteche, Nagamadi e quant'altro, eh, che ci hanno, grazie a Dio, documentato la letteratura gnostica, sono tutte di aria egiziana. Non ne troviamo in ambito se non delle copie. In Asia Minore in Turchia, in Medio Oriente, in Israele, no, li troviamo lì, perché quello è il centro della cultura mondiale, ecco. Accettano quindi l'esegesi dell'allegoresi, no, per l'Antico Testamento, però è più orientato, sono più orientati verso i Vangeli, l'economia antica è subordinata al Dio Spirito, ecco, nonostante l'ignoranza della legge dei profeti. L'ispirazione del tetagramma, addirittura, secondo loro è inferiore a quelle di Sofia, ecco, altro elemento Femminile, Sofia. La paura di legare un'altra figura femminile, oltre alla Ruach femminile, o Ruah in aramaico femminile, la Sofia femminile. Anche se molte scuole, molte scuole ariane vedono la Sofia creata identica al Logos Proverbi capitolo 8, e da lì nasce il grande equivoco biblico dell'Arianese. Quindi l'ispirazione del tetagramma è inferiore a quella di Sofia, perché la Sofia realmente, secondo loro, ammaestra e profetizza il Vangelo. Essendo l'Antico Testamento dominato, secondo loro, dall'ignoranza del vero Dio, che si palese solo e esclusivamente nel Nuovo Testamento, nessuno era capace di scoprire la verità. E si dovette attendere alla venuta del Salvatore, uomo unto mandato da Dio, figlio del Dio sconosciuto, che la rese manifesta. Solo adesso diventa possibile scoprire nella lettera dell'Antico e del Nuovo Testamento ecco, i misteri annunciati inconsapevolmente, quasi in ombra, no? da Mosè e dai profeti. Ma ciò non viene grazie alle scritture, ma solo mediante le interpretazioni giuste di dottrine esoteriche che fanno ecco, del femminile... Eh, il contraltare del maschile, mediante la tradizione segreta lasciata dal figlio di Dio agli apostoli. Il brano di Matteo 11:27 solo il padre conosce il figlio e nessuno conosce il padre, salvo il figlio e coloro a cui il figlio lo vorrà rilevare, rivelare, è uno dei testi fondamentali della lettura esoterica del Nuovo Testamento. Questo sioma viene applicato agli gnostici alla conoscenza del padre e del figlio, quindi la figura di Cristo non presenta però lo stesso interesse per tutti i gruppi gnostici. Le elaborazioni più notevoli sono quelli dei Valentiniani, solo che i Valentiniani sono tal talmente una galassia, talmente forte, e ha lasciato tanta documentazione, non in maniera diretta ma in maniera indiretta, perché i grandi apologisti o apologeti cristiani d'Oriente e d'Occidente li hanno bersagliati pesantemente, pensate non so, a Ireneo, eh, a Sant'Ireneo, a Sant pensate a a tantissimi padri anche d'Oriente però noi non abbiamo i loro testi però tutta la polemica contro i Valentiniani è arrivata a noi tra virgole, virgolettata cioè colipsissima verba manifestano una, una, una setta gnostica potentissima estesa, estesa in, in tutta l'ecumene cattolica e, e quindi tutti i padri ortodossi hanno dovuto lottare alle sette camicie per smontare biblicamente i cardini sui quali le, i Valentiniani eh, si poggiavano, chiaramente. Ecco che allora eh, solo così si manifesta l'antica tradizione degli Ofiti menzionata da Sant'Ireneo. Vi voglio dare la citazione nel libro primo, il capo terzo, nel Adversus Ereses, quindi voi sapete che questo testo magnifico raccoglie tutte le eresie quindi contro l'ergia, dice il testo e così il titolo, e lui le stigmatizza tutte, quindi dedica nel, nel libro 1 il capo 30, e non solo lì ovviamente, una grande analisi per i valentiniani. Torniamo sempre al discorso spirito. Allora noi vedete qui abbiamo eh, la Sofia che è il femminile, la Ruach che è il femminile, non si parla mai, mai, di ipostasi, secondo quella che è l'ortodossia, però si può parlare di ipostasi poetiche, si può parlare di ehm, anelli, diciamo, di bilancio, le sigizie, si può parlare di emanazioni, si può parlare di, di sfere, di sfere, di eoni, eh, al maschile e al femminile, che fungono da diaframma tra il mondo non creato del divino e il mondo creato, materiale, la Ule, la materia, quella, quella bietta, no? la materia quale siamo fatti, della quale siamo fatti noi, che è quella che noi diremmo creata biblicamente. Ecco. Eh, anche se per gli gnostici è l'emanazione di terzo grado, la più, la più vile, quella che fa direttamente riferimento a Genesi capitolo 1, niente poco di me. Allora questa sfiducia verso queste dottrine, giustamente eh, aberranti, ha messo. Diciamo così in, secondo, in, in seconda battuta eh, la intelligenza dogmatica sullo Spirito Santo. Vi leggo, eh, vi leggo alcuni testi che diciamo specificano quello che sto, sto dicendo. Allora, tutto nasce nella gnosi di questi gruppi, di queste sette, al momento del battesimo. Se fino al battesimo Gesù è un puro uomo, notare, quindi persona umana, non persona divina, nessuna delle sue azioni preceden precedenti è degna del figlio di Dio e dello spirito che è disceso su di lui, spirito pneuma ma ruach in ebraico. Può essere detto figlio solo in previsione del suo destino di ricettacolo dello spirito, che però è sempre Ruach, ma per gli Ofiti e comunque per gli Alessandrini, Pneuma è Neutro, o ricettacolo del figlio di Dio, che però non è consustanziale al padre, ma è un'emanazione subordinata. Come il Vangelo degli Ebrei ricorda, il passo di Osea, dall'Egitto chiamato mio figlio, Osea 11.1, ma è lo stesso testo citato poi da Matteo 2.15, destinato cioè a diventare figlio in futuro, in realtà il recupero della preeternità, potremmo dire, scusate il termine è un po', un po', un po forte, però per capirci meglio noi che siamo umousiani, no? E si va a... a a recuperare questo, questo, questo testo, questo termine, figlio di Dio, che rappresenta in realtà invece la preternità, cioè qualcosa che è ab-eterno, e loro lo vedono solo come eh, una filiazione adottiva nel momento del battesimo. Poi abbiamo il discorso della costituzione, diciamo, fisica, se la cronologia è quella, tutte le azioni fatte prima sono negative, quelle dopo, sia che scenda lo spirito che scenda in Cristo, il figlio di Dio diventa, no? Tra virgolette ortodosse e per la ortoprassi, per la diciamo la ehm, rivelazione vera del segreto di Dio. Ma per la costituzione fisica di Cristo il problema sta nella comunione tra lo spirito di Dio e Gesù durante il battesimo, la Ruach, il pneuma. Pneuma ve lo ricordo, ve lo ricordo, è sempre la. la, la, la la più alta espressione del divino. Sotto c'è la psichicità, c'è cioè l'animalità e poi sotto c'è la materialità, la ile. Il problema sta appunto tra la comunione tra lo Spirito di Dio e Gesù nel battesimo. Puro uomo fino a quel momento, quindi non Dio, Gesù viene costituito figlio di Dio. Adozionismo di matrice, valentiniana gnostica. Il Vangelo degli ebrei non si accontenta di, chi, di richiamare Matteo 3,17 Tu sei mio figlio primogenito Vi ricordate, no? Gesù stesso vi chiama lo Spirito Santo Madre mia Testo del Vangelo degli Ebrei Allora, la problematica è Lo Spirito Santo, Madre Sua o la problematicità è la cristologia adozionista, che è eretica. Gesù stesso chiama lo Spirito Santo, mia madre, come colui che si professa figlio suo, E la frase che poi ho messo anche nel, nel mio libro. Allora mia madre, lo Spirito Santo, mi prese per uno dei miei capelli e mi portò al grande monte Tabor. Eh, Devo dire che questa è una citazione che noi, io nel testo vi ho dato altre citazioni, però qua addirittura l ho trovato nelle, nel commento di Origene, eh, Origene che dir si voglia se uno mette l'accento alla latina o alla greca, nel commento al Vangelo di Giovanni, eh, libro secondo verso 87, e anche nella, sempre nel commento di origine nelle omelie di Geremia, al capo, al, capo 15, al capo 15, quindi anche queste due fonti riportano questa frase che io nel libro no, ho citato da altre fonti. Quindi nella sostanza Gesù rimane altrettanto uomo quanto i profeti, l'unzione dello spirito, sua madre, eh, lo trasforma qualitativamente, dinamicamente in un essere divino, che in quanto uomo è abilitato è un profeta eccezionale, ha una missione più alta, eccetera, eccetera. Io vi citai gli elencos, se vi ricordate, no? È una posizione, diciamo, analoga a quella che Ippolito, Ippolito romano, attribuisce a Teodoto di Bisanzio. E cioè le virtù cominciarono ad agire in lui Gesù solo quando lo spirito, che Teodoto chiama Cristo, discese manifestamente su di lui quindi vedete che stiamo già arrivando in un'epoca piuttosto alta sulle eresie cristologiche. Quindi chi subisce nocumento da queste catastrofiche diaboliche, eresie cristologiche su Gesù, fatte eh, dai evolute, redatte, credute dagli gnostici, chi ne ha nocumento è lo Spirito Santo. Quindi si blocca la teologia del Pneuma. Si blocca perché? Perché è stata inglobata in una cristologia diabolica potremmo dire, ecco. e quindi eh, questa è una prima piccola risposta che possiamo dare alla domanda giusta, ma se fosse stato così chiaro, come chiaro è, perché poi si è arrivati a non trattare più dal secondo barra terzo secolo una pneumatologia sistematica una pneumatologia eh, che potesse andare di pari passo con una cristologia ortodossa. La motivazione che vi ho dato oggi è questa. Nelle prossime puntate vedremo altri aspetti che però legano sempre inscindibilmente la pneumatologia con la cristologia. Adesso capite perché eh, stiamo facendo nei canali i due, in maniera parallela chiaramente, i due i due temi in maniera speculare ecco io non voglio fare un corso sulla gnosi perché ehm, veramente ci porterebbe via altri mille video e non mi sembra il caso però alcune cose di base le devo dire perché primo perché la cultura di oggi è assolutamente gnostica e quindi questi sono temi che ciclicamente ritornano anche nei nostri tempi eh, sia all'interno delle chiese eh, o anche fuori, diciamo nel, nel, nel pensiero comune dominante di oggi. Ma perché ehm, credo che eh, per vivere una vita cristiana sana bisogna, si, si debba comunque eh, mettere le radici nella cristologia, quella che è stata purificata nei primi mille anni di storia, però non dimenticare mai che insieme alla cristologia, in maniera assolutamente con un legame assolutamente unico, anche la, la pneumatologia debba così recuperare alcune basi. Certamente basi che vanno però sfrondate, pulite eh, da, queste, da queste tentazioni, tentazioni gnostiche, che come c'erano nel secondo e terzo secolo e quarto secolo ci sono anche oggi. Quindi capite che noi non possiamo andare in una comunità a dire allo lo Spirito Santo è una donna, è una femmina, e una madre. Perché? Perché si aprirebbe una problematica di tipo cristologico, non tanto di tipo pneumatologico. Si aprirebbe un versante assolutamente devastante. Però questo non vuol dire che la Bibbia dica questo e che quindi siamo noi un po' in ritardo di 1500-1600 anni a ricollocare quello che viene considerato il grande sconosciuto nella giusta considerazione. Perché non dimentichiamoci mai, concludo il video, ormai siamo arrivati al nostro venticinquesimo minuto, che sulla Terra oggi c'è lo Spirito Santo, non c'è né Dio Padre né Dio Figlio, e questo indipendentemente dal fatto che noi non siamo triteisti, però lo Spirito Santo si è incatedrato, secondo atti degli Apostoli, regge e governa la Chiesa e quindi sta facendo chiarezza su chi è, e anche dopo su ciò che fa. Ci rivedremo nella prossima puntata perché per approfondire questo tema con altri testi e con altre considerazioni teologiche e pneumatologiche. Ciao alla prossima!